Allora questa è una mozione di buonsenso nel, nel, nell'indirizzo politico che questa amministrazione sta dando al Comune di Roma l'ottimizzazione dei tempi di utilizzo, l'individuazione di sprechi eh, di carburante, di venti frodi, la gestione del, del parco auto, eh, diciamo sono tutti temi che Praticamente devono essere inseriti nelle flotte aziendali del, sia del Comune di Roma che delle partecipate. È un'esigenza diciamo, ormai imprescindibile, prima di tutto perché dal punto di vista tecnologico ormai i costi sono veramente ridotti e stiamo parlando veramente di pochi euro per, per automezzo rispetto alle grandi eh, capacità di risparmio di spesa e senza considerare l'aumento della sicurezza stradale che se ne deriverebbe perché chiaramente il monitoraggio dello stile di guida dei dipendenti è un tema che sicuramente appassiona molte associazioni e non solo di cittadini che fanno della sicurezza stradale un baluardo di civiltà. Eh, abbiamo cercato anche di mh, analizzare bene le nuove eh, indicazioni del garante della privacy, ma mh, anche di recente, su, subito dopo la stesura della mozione, ci sono state delle eh, disposizioni che hanno eh, diciamo, imposto direttamente ai produttori di sistemi di rilevamento GPS di incorporare eh, quelle che sono diciamo, le esigenze del diritto alla privacy per rispettare proprio il codice della privacy quindi tra l'altro sottolineiamo che già in AMA è stato attuato un bando che ha già visto l'installazione di 200 e passa sistemi di rilevazione RFID che consentono diciamo sono lecitamente utilizzabili anche in assenza di accordo sindacale perché consentono l'effettiva attuazione della prestazione lavorativa quindi di cosa parliamo? Parliamo di sensori che vengono applicati sui mezzi di raccolta dei rifiuti e che praticamente rilevano la quantità e le tempistiche dei passaggi nella raccolta sicuramente un'estensione di questo tipo di attività anche alle altre eh, diciamo, flotte aziendali, eh, ricordo anche l'altro parere del garante della privacy che in caso di eh, mh, diciamo, automezzi della Polizia Municipale lo consente espressamente per tutta una serie di eh, indicazioni di sicurezza. Quindi mh, io veramente invito sia, mh, tutta, tutta l'Aula a votare positivamente questa mozione. Grazie.